Sono già trascorsi 5 anni dal lancio dell'Agenda 2030 e ne mancano 10 per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi 5 anni sono serviti per capire bene gli obiettivi, per conoscerli, per digerirli, per capire come misurarli e per conoscerne i trade off. Adesso abbiamo 10 anni per mettere in campo azioni concrete che possono veramente cambiare le società in cui viviamo, però servono competenze, competenze specifiche, professionali ed anche competenze trasversali, per poter permettere di incidere veramente sui sistemi complessi che regolano la nostra società. Con la Siena Advanced School on Sustainable Development andiamo proprio in quella direzione. L'obiettivo è quello di formare giovani ricercatori ma anche professionisti del settore privato, dirigenti di pubbliche amministrazioni e policy makers eh, per fornire loro le competenze principali su come mettere in campo azioni concrete verso la trasformazione di quei sistemi complessi che regolano le nostre società. Dalle città all'energia, dall'educazione all'ambiente, dagli oceani ai diritti umani, ed anche al tema della salute, oggi veramente importante. Chi frequenta la Siena Advanced School on Sustainable Development non partecipa solo a lezioni e discussioni con i principali esperti e scienziati di tutti i settori dello sviluppo sostenibile, ma è chiamato anche a sviluppare dei progetti pratici assieme a colleghi appartenenti a differenti settori e con diverse esperienze e professionalità, in modo che fin da domani si propongano soluzioni per la sostenibilità all'interno delle nostre società. La nostra scuola nasce con un progetto pluriennale ed internazionale. Contiamo di formare una comunità di esperti e professionisti che partendo da Siena possa cambiare e migliorare il mondo in cui viviamo e quello dei nostri figli. Con un futuro più sostenibile ce la possiamo fare.